Cari amici del cancro, il 2019 vi guiderà verso l'obiettivo fondamentale del vostro destino, attraverso la strada indicata dal nodo lunare Nord, che sosterrà nel vostro segno per tutto il corso dell'anno. Il nodo è un punto fittizio che ci indica la strada da percorrere in accordo ai bisogni evolutivi della nostra anima. Quando si seguono le indicazioni del nodo Nord, si aprono tutte le porte del destino e in tutti i settori della vita. Quindi, se per tutto l'anno farete attenzione ai messaggi che il cosmo vi invierà attraverso coincidenze, sogni e intuizioni, il vostro percorso sarà molto facilitato e potrete osservarlo in tutti i settori della vostra esistenza. Tale importante sostegno vi alleggerirà dalle pressioni di Saturno e Plutone, che soprattutto nel corso della primavera vi potranno obbligare ad assumervi nuove responsabilità. Anche se magari sul momento non sarà facilissimo da vivere, alla fine dell'anno potrete voltarvi indietro e rendervi conto che e proprio grazie a questo passaggio avete ottenuto degli importanti cambiamenti. Giove vi sosterrà in campo professionale, portandovi soddisfazioni lavorative e miglioramenti in campo finanziario, seppur con qualche piccola fluttuazione. Potrete fare nuovi incontri, in particolare con persone influenti e carismatiche. Tali incontri vi apriranno nuovi orizzonti e nuove frequentazioni. Nei primi mesi dell'anno si potrebbero anche verificare delle trasformazioni in campo professionale, mentre da marzo in poi arriverà il momento di rinnovare il giro di amicizie. Gennaio inizierà l'insegna delle nuove conoscenze, sarete molto sostenuti in campo lavorativo, grazie al vostro sour fare e alla vostra gentilezza. Attenzione al 21 quando avverrà un'eclissi a zero gradi leone che potrà impattare soprattutto i nati nella terza decade. Il consiglio è di non prendere decisioni affrettate e rimandare scelte importanti. Febbraio vi vedrà molto sicuri di voi stessi in campo professionale, grazie a Mercurio un aspetto favorevole, dimostrerete ottime qualità comunicative e propensione allo studio o alla prof fondimento di ciò che vi interessa. Allo stesso tempo Venere in settima casa vi renderà capace di gestire le relazioni e favorirà incontri positivi e buone relazioni. Per i nati nella terza decade e dalla seconda metà del mese si allenteranno le tensioni e potrete vivere una maggiore tranquillità. Marzo sarà un momento favorevole per gli studi e i viaggi, ma un periodo complesso soprattutto per i nati tra la seconda e la terza decade che dovranno scendere ad alcuni compromessi con il partner o nei rapporti sociali in generale. A partire dal 6 di marzo Urano esce dalla riete ed entra nell'undicesimo campo, portando cambiamenti nelle vite degli amici cancro proprio per quel che riguarda le amicizie e le relazioni sociali in generale. Aprile, sempre favoriti i viaggi, studi e comunicazioni, ma avrete anche la possibilità di eliminare dalla vostra vita persone che non sono più in linea con i vostri principi e di scoprire chi non è più leale nei vostri confronti. Maggio vi potrà portare a buone soddisfazioni in campo professionale, e dalla seconda metà del mese una nuova sferzata di energia vi renderà più carichi e attivi. Si consiglia attività sportiva per alleggerire l'eventuale sovraccarico. Saturno, iniziando questo mese il suo moto retrogrado, vi a rimettere in discussione alcune certezze costringendovi a vedere l'altro lato della medaglia di alcune situazioni della vostra vita giugno fate attenzione alle intemperanze di marte o potreste ritrovarvi ad avere discussioni con familiari e amici stretti il consiglio è di tirare un pochino i remi in barca e prendersi qualche giorno di riflessione o di vita ritirata per analizzare gli eventi con maggiore distacco luglio vi renderà attraenti e molto disponibili verso il prossimo vivrete un momento di grazia da tanti punti di vista fate solo attenzione alle spese e valutate attentamente ogni proposta finanziaria. Agosto vi renderà più analitici e intuitivi per quel che riguarda le finanze. Progetti iniziati sotto i benefici influssi del cielo di agosto potranno portare frutti anche nel tempo. Nella seconda parte del mese saranno favorite le comunicazioni anche per quel che riguarda amore e passione. Scambi e piccoli viaggi sono favoriti dalla prima parte di settembre, mentre nella seconda ci saranno faccende domestiche o relative alla famiglia da seguire. In generale nel corso del mese di settembre, Saturno riprenderà il moto diretto, rimettendovi in cammino verso la trasformazione e la maturazione interiore. Ottobre vi porterà bellissimi doni per quel che riguarda l'amore e la passione, mese di creatività e di libera espressione vi resteranno ancora solo faccende, alcune faccende impegnative da sbrigare in campo domestico ma per quel che riguarda i vostri aneliti vi sentirete vibranti e carichi di un nuovo entusiasmo novembre, fascina e gentilezza saranno i vostri alleati nel lavoro e anche se ci sarà da fare attenzione ai piaceri della tavola i vostri impegni potranno essere portati a termine con soddisfazione e Saturno con il suo sguardo severo avrà portato profonde consapevolezze soprattutto in nati nella seconda decade dicembre vi farà chiudere l'anno con dei veri e propri fuochi d'artificio venere giovane nel settimo campo vi faranno vivere i momenti di grande soddisfazione guidandovi verso nuovi incontri o per chi è già in coppia riattizzando il fuoco della passione e la congiunzione con il nodo nord vi permetterà di vivere quel tipo di esperienze predestinate il cui sapore fuori dall'ordinario vi riconcilierà con la magia dell'esistenza